Il mio occhio si è fatto pittore e ha fissato i tratti della tua bellezza nel quadro del mio cuore. Il mio corpo è la cornice in cui essa è racchiusa e in prospettiva è la migliore arte del pittore, poiché attraverso l'artista puoi vedere la sua abilità per scoprire dove giace la tua vera immagine dipinta che sempre pende nella fucina del mio petto le cui finestre sono i tuoi occhi ora vedi quali buoni servizi hanno reso gli occhi agli occhi i miei occhi hanno disegnato la tua figura e i tuoi per me sono finestre sul mio petto attraverso cui il sole si diletta a sbirciare per ammirarti ma gli occhi sono privi della capacità di dare grazie alla loro arte. Essi ritraggono solo ciò che vedono, sono ignari del cuore.